Abbiamo visto che se consideriamo una spira immersa in un campo magnetico costante, una spira conduttrice immersa in un campo magnetico costante percorsa da una certa corrente, che abbiamo schematizzato in questo modo, quindi il tratto oblico qua verde rappresenta il lato corto della spira e eh, B, l'induzione, magnetica determinata da due espansioni polari queste che possiamo immaginare come le espansioni polari di un magnete permanente polo positivo a sinistra polo, eh, cioè polo nord a sinistra e polo sud a destra e la coppia di forze è esercitata dal, determinata dalla, dalla corrente elettrica che, che scorre quindi dalle cariche di movimento nel campo Magnetico, abbiamo visto che il momento torcente che si realizza su questa spira che abbiamo chiamato C' quindi data dalla coppia di forze che agiscono eh, sulla, sulla spira libera di ruotare intorno all'asse centrale questo è dato dal, dal prodotto I per A per B per il seno di θ, dove θ è l'angolo formato tra la normale e alla spira, è l'orizzontale sul quale si sviluppa il campo magnetico, A è la superficie della spira data dal prodotto A per B, lato a, dove A è il lato lungo del rettangolo che forma la spira e B è il lato corto del rettangolo che forma la spira B, abbiamo, ovviamente, è l'induzione magnetica del campo e I, la corrente elettrica che percorre la spira Se adesso supponiamo di avere non una singola spira ma una bobina, così come indicato, formata da n spire strettamente avvolte eh, intorno diciamo alla spira eh, una con l'altra quindi a formare quella che prende appunto il nome di, di bobina allora abbiamo che in questo caso la coppia risultante che agisce sulla bobina quindi il momento torcente che agisce sulla bobina sarà n volte quello esercitato sulla singola spira che abbiamo indicato come C' e quindi sarà N volte I per A per B per il seno dell'angolo teta se adesso noi definiamo un, un vettore un vettore M orientato come la normale alla spira, come la, la n, il vettore qua normale alla spira, avente modulo dato proprio da, da questo prodotto n i per a, quindi questo sia il modulo del, del vettore m e l'orientazione sia data dal, dal vettore unitario normale alla superficie della spira e questo lo chiamiamo momento di dipolo magnetico, allora risulta che la coppia che agisce, il momento torcente che agisce sulla bobina, Sarà dato dal prodotto vettoriale M per, per B. Ovviamente, il prodotto vettoriale vi dà un vettore, quindi anche il momento torcente C sarà un vettore dato appunto da M vettor, vettor B. Nel momento in cui noi definiamo questo eh, il momento di, di dipolo magnetico, dove il dipolo magnetico è rappresentato appunto dalla, dalla bobina formata da N-spire, allora possiamo definire eh, l'energia potenziale magnetica eh, posseduta dalla, dalla, dalla bobina, la indichiamo con U, che è una grandezza dipendente da teta questa è data dal prodotto scalare M prodotto scalare appunto B cambiato di segno quindi uguale a M-Mb coseno di teta e questa rappresenta l'energia potenziale magnetica Magnetica posseduta dal dipolo in una certa posizione fissa eh, nel, nel campo determinata appunto questa posizione dall'angolo teta formato dalla normale al, alla spira con eh, l'asse sul quale agisce l'induzione eh, magnetica in questo caso se noi facciamo eh, ruotare la spira di un certo angolo partendo da una posizione ferma in cui la spira come in questo caso ha un certo angolo la facciamo ruotare fino a fermarla in una posizione eh, finale allora il lavoro svolto dal, dal campo è dato da eh, svolto per far ruotare la bobina sarà data da u l'energia potenziale finale meno l'energia potenziale iniziale quindi rispetto all'angolo tetta iniziale e finale